Grazie. Eh, dunque queste mozioni che si ricorrono eh, con l'invito e la richiesta di intitolare strade a persone eh, famose per la loro attività oppure perché salite agli onori della cronaca per fatti delittuosi, eh, credo che eh, pongano delle questioni di imbarazzo perché eh, è vero che eh, senso di umanità o impegno e riconoscimento eh, per eh, grandi opere che alcune persone hanno fatto eh, sia giusto ricordarle e riconoscerle, però è anche vero che l'intitolazione di strade non può essere concepito come un riconoscimento a posteriori, dettato da motivazioni che non siano legate a delle riflessioni che devono affondare nel terreno di una disciplina ben precisa. Poco tempo fa, eh, mi sembra, abbiamo eh, all'unanimità intitolato la strada uno studioso, Gian Coste, che se non ricordo male era una mozione a prima firma della eh, consigliera Celli ecco, ehm, volentieri l'ho fatto ho dato il mio voto favorevole perché era uno studioso di toponomastica e proprio in quell'occasione invitai l'assemblea a riflettere sul fatto che questa è una disciplina che affonda nella storia, nella geografia che va a riconoscere l'identità dei luoghi esiste un ufficio apposito delle Nazioni Unite che studia la toponomastica e dalle Nazioni Unite ci arriva l'invito a tutti i paesi a non intitolare strade soprattutto a persone decedute da poco o comunque soltanto perché sono decedute e perché famose, a ecco, ehm, io spero veramente in tre minuti non si può spiegare l'animo di una disciplina e di una scienza, ma proprio per amore di questa città. Intitoliamo una scuola, intitoliamo un monumento, ma le strade hanno un valore particolare che riguarda l'identità della città e questo è un tema su cui soprattutto alcuni nostri colleghi sono molto sensibili. Ecco, riflettete su questo. Grazie. Grazie